Ciao a tutti, volevo dire, prima di cominciare a vedere il video, ricordate per chi ha paura o non vuole vedere certe cose che li potrebbe danneggiare psicologicamente, al minuto 8.30 fino al minuto 9.11, schippate così state tranquilli. Buon, buon proseguimento. proseguimento. Allora ragazzi, come potete vedere, qui stiamo passando di fronte a uno dei pochi Guts ancora con questo tipo di cremazioni, gli altri cazzo sono tutti elettrici e vediamo questi corpi, saranno 4-5 corpi che stanno bruciando appunto come la loro religione, buttando le ceneri nel gange la loro vita finirà il ciclo di rincarnazione e arriveranno in paradiso come possiamo vedere, vicino all'acqua ci sono delle persone che stanno cercando qualcosa nell'acqua loro praticamente stanno cercando dei gioielli appartenenti ai defunti visto che le famiglie più ricche qui i gioielli lasciano addosso ai corpi quindi dopo che finiscono di bruciare che buttano i ceneri dentro all'acqua loro cercano appunto questi gioielli e queste persone sono tutte persone del rango più basso degli, degli induisti sono gli, non, gli intoccabili chiamati, appunto quelle persone che non possono far niente non lavorano Niente. Ecco qui ragazzi la preparazione del funerale, lo potete vedere, un pronto ad essere bruciato penso Questo è il funerale qui, La già sta preparando un'altra Allora abbiamo appena preso una barchetta per spostarci verso il nostro hotel perché tutti quei vicoletti non si capisce, proprio niente, è abbastanza difficile Adesso abbiamo preso questa barchetta, adesso dobbiamo passare proprio di fronte dove prima stavano cremando la gente Infatti, si comincia a vedere il fumo. Tutte queste cose, diciamo nere, che ci sono allontanate. Queste sono tutte le ceneri della gente che hanno appena buttato, appena buttato prima. Cosa che non vi ho detto ragazzi, la gente qui viene a bere l'acqua perché secondo loro è l'acqua santa. Rendetevi conto di queste cose. Siamo andati dall'altra parte della sponda per vedere se troviamo ad esempio qualche resto di... Capelli. Sì, qualche resto di... di persone, diciamo così. Perché si sì, dice che cioè sull'altra riva, sull riva ne arrivano veramente molti specialmente nella parte, quando diciamo, il fiume si... c'è meno acqua però adesso ci dovre... cioè, l'acqua è abbastanza alta quindi sarà difficile trovarli però andiamo a vedere cosa c'è prima cosa c'è tanta spazzatura, guardate quando c'è è pieno, pieno pieno ragazzi io adesso sto facendo finta di fare una foto a Federico perché là dietro, là dietro c'è una gori L'agorico che fa mm. si mangia i corpi morti ma è che all'audienza li puoi dire così perché? Che si mangia, perché non è so... che si, si mangia durante un rito dove loro praticamente vengono fatti come agori proprio e veri si mangia una persona si mangia un corpo no che... si mangiano che... i resti della persona i resti resta della persona sì, il resto di una persona e lui sta lì dentro no che poi aspetta non è non è è a borsa non è al ma non è, cioè non so neppure se è proprio il rito iniziale. Loro praticamente dicono che per prendere energia fanno questo rito cioè particolare dove prima si mettono sul corpo morto. Cioè trovano il corpo sulle sponde del gancio. Ci si mettono sopra, ci fanno una specie di meditazione, non so che cosa. Sì, eh, sì, sì. E poi dopo si mangiano... I resti. I pezzettini eh, però, del, del corpo. Del corpo, sì. Però una cosa interessante è che poi quando trovano il loro primo corpo, praticamente prendono il teschio, lo tagliano a metà, e la parte di sopra del teschio... Il cranio. Il cranio, la parte sopra del cranio, lo usano per mangiare, per bere, per fare le pulizie, qualsiasi cosa, lo fanno attraverso questo cranio quindi invece di mettere la loro zuppa dentro una ciotola, la metto dentro il cranio. Grazie per la spiegazione e adesso andiamo alla ricerca di un corpo anche noi. Questa è l'altra parte il fiume, però per adesso solo spazzature. Vedete quello che ci ha portato sulla barca detto, non vi allontanate troppo dove stanno le persone, e non andate verso di là è molto pericoloso Etto, là potete trovare gente che vi ammazza pure per cioè senza nessun motivo Noi, infatti già siamo andanati un po' troppo a bolla c'è un'altra un altra gente però Etto, non andate verso non vi andanate troppo dalla riva ragazzi per adesso abbiamo trovato E comunque, volevo dire che anche gli animali vengono buttati nel, nel fiume, infatti prima abbiamo visto, mi sa, era una mucca, che era enorme, quindi penso a una mucca. Comunque, anche... Alla cucina Volevo dire anche appunto gli animali vengono buttati nel fiume. Forse, forse c'è qualcosa lì. Una vacca. Una vacca? Aspetta. Quella è la testa, ma poi un corpo. Ragazzi, come non lo so, ma a me mi sembra una testa e un col corpo, non, non sono sicuro ragazzi sicuro qualche vestito di qualche defunto perché sono tutti così colorati e... però ancora capiamo cos'è lì si avvicina più di tanto quindi non so che cos'è rimanevo in bocca però non mi arrendo cercherò di tornare domani. Ragazzi, quei bambini belli si fanno tutto preciso, la doccia, il bagnetto. E lì, a quanto pare, dove siamo andati prima, è un corpo. Adesso per curiosità, la persona che ci ha portato con la barca, ci porta un attimo lassù per vedere se è così. Una cosa molto importante che non vedete sugli agori, che loro a volte aspettano sulla riva del fiume dei corpi sani interi appunto per fare i loro uh, rituali siamo arrivati io ti no no si ragazzi purtroppo è un corpo si sì. eccoci qua ragazzi alla fine da una parte con dispiacere perché non all'inizio del video dello scorso video ho detto speriamo di trovare un cadavere ma non, cioè non ci credevo veramente in quello che dicevo invece purtroppo l'abbiamo trovato e la cosa che, che non è normale è che era, era vestito che quando, vengono, quando i corpi vengono cremati qui, eh, cioè non, non rimane mai il corpo così intero, cioè viene proprio bruciato rimarranno le ossa, qualche pezzo così. E poi è difficile trovarlo. Io, tutti i documentari che mi sono visto, cioè. il 90% non hanno trovato mai niente. Perché se arriva dall'altra sponda, i resti vengono mangiati dai, dai cani, come avete visto, è pieno di cani. Quindi, perché era lì quel corpo? Qui le persone che non vengono cremate sono i preti, le persone definite sante, eh, le donne incinte e i bambini. Loro vengono eh, arrotolati delle cose specifiche, attaccate delle pietre, portati con la barca in mezzo al fiume e lasciati lì. Molto probabile a volte succede che, non lo so che succede là sotto all'acqua, però il corpo può risalire sopra dopo molto tempo però, però quello si vede che... Cioè, sarà morto da una settimana, non è troppo a lungo che è morto. Quindi la mia, il mio pensiero è che o è stato un omicidio o è stata una persona che non si è potuto permettere il funerale. Perché qui se la gente ritrova una persona eh, morta per strada o a casa sua e non ha parenti o soldi per fare il funerale, la prendono, la buttano in mezzo al fiume e finisce là. Qui un funerale comincia a costare sui 100-150 dollari, il doppio di quello che costava prima della pandemia. Come vedete anche qui i prezzi sono raddoppiati, triplicati per qualsiasi cosa, la legna, la manodopera, tutto. Come in tutto il mondo anche qui i prezzi sono raddoppiati. Quindi un funerale comincia a costare 140-150 dollari, qui eh, sono molti soldi. Contando che in India... Un, un, un operaio normale prende 8 euro al giorno al giorno vi parlo di città grandi come Kerala, Mumbai, cioè Kerala, Kerala è la regione, comunque Quindi 140 euro per, cioè, dollari per un funerale è tanto, tanta gente non si so può per niente. Quindi è stato quello o è stato un omicidio? Io spero che il video vi vi ha fatto rivelare certe cose che magari in altri posti non si vedono cercate di iscrivervi per sopportarmi il canale e domani proverò a parlare con Nagori se riuscirò a incontrarlo ciao